Ciao, qui siamo. Visto che il nostro progetto su Patreon riguarda la crescita su YouTube, oggi vi mando una cosa che ci aiuterà in quello. In questa busta troverete un mazzo di carte particolare, si chiama Fabula, e serve a raccontare meglio una storia, guidandoci nei vari passaggi dello storytelling. Ma per capire cosa c'entra con il nostro progetto ne parleremo meglio in video call venerdì alle 14. Certo che, può, ci potevi dare anche qualche informazione in più, eh. Ciao ragazzi, come state? Bene. Ciao, Bene. Eccoci qua. Ciao, tutto Ciao. ok? benissimo. Allora, io devo dirvi una cosa riguardo a quello che vi ho mandato, e cioè che queste carte in realtà sono anche la prima collaborazione aziendale che andremo a fare tutti insieme. Vedete? Oh! Bene. Wow, hanno scelti, Grande. ci hanno visti e ci hanno eh. scelti L'idea è andare a fare mh, dei video e delle cose dove andiamo a spiegare bene che cosa sono queste carte Scusate raga, Bello. scusate tutto subito, eh, dei video mh, uno a testa? Cioè singolarmente? Sì, l'idea è che ognuno tira fuori magari qualche idea e hai dei dubbi su questa cosa No, allora, eh, in realtà è tutto positivo, sono tutti, tutti contenti, tutto molto bello La mia perplessità è semplicemente questa Se dobbiamo fare un video a testa, non vorrei che eh, magari il video tuo, Simo, che ovviamente ha più esperienza, più dinastichezza, eccetera Viene più bello, viene, piace di più all'azienda Il video che faccio io, che ovviamente non ho particolare esperienza alle spalle, viene magari un po' peggio Cioè, mm, Mi accodo a Marco perché sulla non ho particolare esperienza, io ho esperienza nulla. Allora, guardate, visto che un pochino questo progetto nasce proprio per crescere, aiutarci un po' tutti insieme, vi propongo questo. Ci vediamo direttamente a Milano, così facciamo un unico video, però tutti insieme e ci aiutiamo su eventuali dubbi o paure. Che ne dite? Eh, dico così, bello. Meglio, oh. ho detto Milano perché casualmente ci vivo io, però... Eh... <ride> diciamo che può essere un buon ritrovo vengo dalla Puglia io ci vengo ok ok dai va bene allora dopo ci aggiorniamo nella nostra chat per un po i dettagli capiamo meglio il giorno ok ottimo okay. ragazzi allora confermo Grande. la collaborazione e ci sentiamo e ci vediamo presto Top, perfetto, perfetto grazie da ciao ciao ciao bello, La Lombardia sarà no. in zona rossa, Sta no, stabilendo una nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. No dai, di... non è possibile. Scrivo a visare gli altri. Ciao ragazzi, come state? Ciao, eh. ciao, ciao, ciao, ciao. Tutto, tutto bene. bene? Ciao a tutti. Avete sentito, eh. no? Ragazzi, è dura adesso. Cioè, almeno per me che vengo dalla Puglia, io... È troppo, lungo... è troppo lunga. Eh. io pure sono del Veneto e quindi non posso passare. Mando o mando una mail, annulliamo tutto, lasciamo tutto in stand-by. Peccato perché era un po' la prima collaborazione, però. Possiamo annullare, oppure avevo pensato a un'altra cosa, e cioè, se ognuno di noi facesse uno spezzone a casa sua e poi io monto tutte le parti insieme alla fine, praticamente funzionerebbe così. Ognuno pesca una carta e, in base a quello che legge, va a raccontare esattamente quel pezzo. Quindi, se ad esempio qualcuno pesca prologo, deve fare l'intro di una nostra storia. Prologo. Se qualcuno pesca crisi, deve raccontare una cosa che sembra che ci metta il bastone fra le ruote e così via. Crisi. Il lettore pensa, tutto è perduto. Da lunedì Questa 15 marzo finita. la Lombardia sarà in zona rossa. Cioè alla fine mi stai dicendo che potremmo fare una cosa tipo valfiction fiction dove alla fine capisci che è tutto collegato. Cioè... Sì, ah, praticamente ogni step di tutto questo video in realtà è collegato a una carta, cioè pff, pazzesco. Pazzesco. Chiamata all'azione. Ciao, qui sì, Simo. Ansia della chiamata. Mi accudo a Marco perché sulla non ho particolare esperienza aspetta ma qua stiamo registrando sì. il video ah. sì. ah. ma è stato, è stato troppo bravo è stato, è stato troppo bravo Marco